In questa lezione parleremo dei sistemi di disequazioni. Quindi cos'è un sistema di disequazioni? Praticamente è un insieme di varie disequazioni, ad esempio 2x maggiore di 1, x minore o uguale di 3, meno x maggiore di 2. A sinistra di queste disequazioni si mette la parentesi graffa per racchiudere queste tre disequazioni, ad esempio ci Possono essere tante disequazioni, più di una sicuramente. E a cosa serve quindi fare un sistema di disequazioni? Fare un sistema di disequazioni equivale a richiedere che tutte e tre le disequazioni siano contemporaneamente verificate. Quindi, come facciamo a risolvere un sistema di disequazioni? In questo esercizio, ad esempio, trattiamo ogni singola equazione come se fosse a sé stante. E quindi procediamo riscrivendo il sistema e con la prima disequazione. Cerchiamo la x, quindi dividiamo ambo i membri per 2, qui si semplifica il 2 e otterremo x maggiore di un mezzo. Questa è la soluzione della prima disequazione. La seconda disequazione è già risolta, perché è x è uguale di 3. La terza disequazione, invece, abbiamo meno x, dobbiamo in qualche modo cambiare di segno, quindi cambiando di segno. Se la x che il 2, cambierà il verso della disequazione. Quindi avremo x minore di 2. Abbiamo ottenuto le tre soluzioni, quindi prima, seconda e terza soluzione. Per trovare le soluzioni del sistema, cioè dove queste disequazioni sono contemporaneamente verificate, si utilizza il grafico del sistema. Il grafico del sistema è simile al grafico dei segni. Cosa andremo a fare? Inseriamo le soluzioni, quindi un mezzo... 2 e 3 x maggiore di un mezzo è la prima soluzione quindi avremo una semiretta a destra di mezzo con un mezzo pallino vuoto x minore o uguale di 3 è la seconda soluzione quindi avremo una semiretta che va a sinistra di 3 col pallino pieno sul 3 x minore di 2 è una semiretta che va a sinistra di 2 col pallino vuoto su 2 Qual è la differenza tra il grafico del sistema e il grafico dei segni? Praticamente nel grafico dei segni andiamo anche a inserire il tratteggiato, in questo caso in rosso, che mi dirà dove la funzione è negativa. Però nel grafico del sistema questo tratteggiato non si inserisce perché non serve studiare dove è positiva e dove è negativa. Invece andremo a chiederci dove queste disequazioni sono contemporaneamente verificate. Quindi, guardando dall'alto in basso, abbiamo sempre dei gruppi in questo caso 1, 2, 3, 4 gruppi dobbiamo verificare i gruppi che possiedono il maggior numero di rette quindi il primo gruppo ne ha 3 e non va bene perché il secondo gruppo ne ha 4 4 è il maggior numero e quindi le soluzioni sono esattamente quelle comprese tra un mezzo e 2 dobbiamo scrivere un mezzo minore di x, minore di 2 vediamo adesso un esempio quindi in cui rapportiamo il grafico del sistema al grafico dei segni per vedere le differenze degli esercizi quindi sistema tra x per 2 maggiore di 4 e 3 meno x maggiore di 0 andiamo a risolvere questo sistema risolviamo la prima disequazione quindi dividiamo ambo i membri per 2 e otterremo x maggiore di 2 risolviamo la seconda spostiamo la x al secondo membro, quindi 3 maggiore di x invertiamo tutto quindi avremo x minore di 3 x maggiore di 2 è la prima soluzione x minore di 3 è la seconda soluzione andiamo a fare il grafico del sistema inseriamo i punti 2, 3 x a destra di 2 2 pallino vuoto x a sinistra di 3 Tre pallino vuoto. Vediamo le sezioni. Nella prima sezione abbiamo soltanto due soluzioni, non vanno bene. Nella seconda sezione abbiamo tre. Che è il maggior numero è esattamente questo è quello che andiamo a cercare quindi 2 minore di X minore di 3. Vediamo adesso un esempio identico con praticamente le stesse disequazioni, cioè 2x meno 4 che moltiplica 3 meno x minore di 0 ora sappiamo che questa è una moltiplicazione quindi andiamo a dividere le due parentesi e studiarle tutte e due maggiori di 0 quindi 2x meno 4 maggiore di 0 e 3 meno x maggiore di 0 quindi portiamo il 4 al secondo membro 2x maggiore di 4 dividiamo ambo i membri per 2 e verrà fuori x maggiore di 2 stessa identica soluzione che è la prima del nostro sistema a sinistra risolviamo adesso 3 meno x maggiore di 0 stavolta ad esempio portiamo il 3 dall'altra parte quindi meno x maggiore di meno 3 cambiamo i segni quindi invertiamo anche il segno della disequazione x minore di 3 Stessa identica soluzione che nel sistema a sinistra. Cosa cambierà? Stavolta il grafico. Non è più il grafico del sistema, ma il grafico dei segni. Inseriamo il nostro 2 e il 3. x maggiore di 2 avremo la prima soluzione positiva. Pallino vuoto nel 2 e a sinistra del 2 tratteggiato per indicare che è la funzione negativa. x minore di 3. A sinistra del 3 la mia funzione è positiva. A destra del 3 negativa, quindi tratteggiato, 3 pallino vuoto, andremo a fare il prodotto dei segni, quindi meno per più meno, più per più più, più per meno meno. Poi andiamo a vedere il segno della nostra disequazione, quindi il minore di 0, il minore di 0 ci darà le soluzioni negative, cioè a sinistra del 2 e a destra del 3. Quindi avremo tutte queste e tutte queste soluzioni saranno x minore di 2 unito 3 minore di x o x maggiore di 3 quindi guardiamo la differenza tra il sinistro e il destra sebbene le soluzioni delle singole disequazioni siano identiche cioè x maggiore di 2 sia a sinistra che a destra x minore di 3 sia a sinistra che a destra a sinistra è richiesto un grafico del sistema cioè Punto punti in cui le due disequazioni sono contemporaneamente verificate. Notiamo che manca che cosa? la parte negativa, non si studia la parte negativa e non si studia il prodotto. A destra invece cosa facciamo? Inseriamo anche le parti negative, si inserisce il prodotto dei segni e la soluzione potrebbe essere totalmente diversa da quella che c'è a sinistra. Perché? Perché il segno della disequazione iniziale ci richiede se dobbiamo prendere soluzioni negative o positive. Vediamo adesso un altro esempio. Un sistema di disequazioni può contenere al suo interno delle disequazioni che necessitano di uno studio del segno, di un grafico del segno separatamente ciascuna disequazione. Quindi dentro un sistema di disequazione può anche trovarsi uno studio del segno con un grafico del segno. Vediamo questo esempio. x più 2 fratto 3 meno x maggiore di 0 x più 1 che moltiplica 3x minore di 0 quindi il sistema richiede che queste due disequazioni siano contemporaneamente verificate ora risolviamo una disequazione alla volta quindi nella prima disequazione essendo una fratta dobbiamo dividere numeratore e denominatore studiare il numeratore maggiore o uguale di 0 e il denominatore maggiore di 0 quindi x più 2 maggiore o uguale di 0 3 meno x maggiore di 0 il numeratore avrà come soluzione x maggiore o uguale di meno 2 il denominatore, spostando la x a destra avremo x minore di 3 essendo una fratta, per trovare le soluzioni della fratta dovremo fare il grafico del segno quindi andiamo a fare un piccolo grafico del segno inseriamo il meno 2 e il 3, per l'x a destra di meno 2 e anche sopra abbiamo il numeratore, a sinistra del meno 2 abbiamo la negatività del numeratore. Per il denominatore l'x a sinistra del 3 ci danno la positività, sul 3 non è definita e a destra del 3 abbiamo la negatività, dobbiamo fare il prodotto dei segni, meno per più, meno, più per più, più, più per meno, meno. Cosa andiamo a fare adesso? Guardare il segno della disequazione. Il segno di maggiore di 0 ci richiede le soluzioni positive, cioè quelle che stanno tra il meno 2 e il 3. Quindi le soluzioni saranno meno 2 minore di x minore di 3. Ora risolviamo la seconda disequazione la seconda disequazione è un prodotto anche il prodotto si deve studiare più o meno nello stesso modo che è la frazione cioè scorporare x più 1 maggiore di 0 e 3x maggiore di 0 ricordiamo che il maggiore di 0 deve essere sempre studiato maggiore e non seguendo il segno della disequazione che in questo caso è minore la prima disequazione avrà soluzione x maggiore di meno 1 la seconda, dividendo per 3 3, 3 si semplifica, 0 diviso 3 fa 0, risulterà x maggiore di 0. Per queste due soluzioni dobbiamo fare un altro grafico del segno, quindi mettiamo meno 1 e 0, x a destra di meno 1 saranno positive, sul meno 1 farà 0, però quindi pallino vuoto, e a sinistra del meno 1 negativo, x maggiore di 0, a destra di 0, positive, sullo 0, nulle, pallino vuoto, e a sinistra di 0, negative andiamo a fare il nostro prodotto di segni meno per meno più, più per meno meno, più per più più cosa andiamo a verificare? il segno della disequazione, minore di 0 che ci richiede la negatività, quindi la soluzione interna soluzioni interne, quindi tutte quelle tra meno 1 e 0 Andiamo quindi a scrivere le nostre soluzioni che sono meno 1 minore di x minore di 0. Adesso scriviamo il nostro sistema con le due soluzioni, quindi meno 2 minore di x minore di 3, la soluzione della prima disequazione, e meno 1 minore di x minore di 0, la soluzione della seconda disequazione. Il sistema richiede che queste due soluzioni si verifichino contemporaneamente, quindi dobbiamo eseguire alla fine un grafico del sistema inseriamo tutti i valori che andiamo a trovare, cioè meno 2, meno 1, 0 e 3 in ordine crescente, mi raccomando la prima soluzione sta tra meno 2 e 3 È un grafico del sistema non devo inserire la parte negativa che sarebbe esterna meno 2 e 3 la seconda soluzione sta tra meno 1 e 0 essendo un grafico del sistema ci ricordiamo di non inserire la parte è negativa. Mettiamo però i pallini vuoti, quindi tra meno, su meno 2, 3, meno 1 e 0. Dobbiamo andare a prendere le sezioni in cui compaiono il maggior numero di soluzioni. In questo caso quella centrale, vediamo che ne compaiono 3 di linea. Quindi avremo come soluzione meno 1 minore di x minore di 0 ogni tanto notiamo che la soluzione del sistema potrebbe benissimo essere equivalente alla soluzione di una delle due disequazioni perché? perché praticamente, praticamente di solito è quella più restrittiva